Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi siamo in un video abbastanza particolare perché andremo a far sfidare due iscritti casualmente in 1v1 Ovviamente BHE nella, nella, nella mappa BHE e a chi vince gli andremo a regalare qualcosa nello shop Oggi siamo in tre con Aurora e Sernando Hello Ciao Siamo i tre giudici di questo fight enorme Ok? Speriamo sia enorme non andremo a vedere. Eh, I UVA ci sono, quindi... Why not? Andiamo a mettere pubblica, raga. Aspettiamo che qualcuno entri nella nostra lobby. And a half hours later. Eccolo qui. Il primo. Ciao, Pasquale. Ciccio. Ciccio. Ciccio. Dimmi. Ciao Pasquale. Ciao Pasquale. Come va? Bene. Vai. Ti va di fare una sfida? Mm. Mm. Bene, allora se vuoi fare questa sfida Dovrei aspettare il lobby Il prossimo concorrente oh. Appena arriva l'altra persona Ti dirò di che sfida si tratta Quindi Balla e pazienta ah, Aspettiamo perché di pomeriggio non c'è un cazzo di nessuno io dormo svegliatemi con il mio ah, cazzo eccolo. eccolo bella Face Medu comunque Fates Medu Face non si scrive come si dice come parola lo so tanto. Tanto. ok Davide. qui c'è già del dissing tra loro due bene bene Davide, dimmi mi ricordi per il caso un RX NX-1 si sì, me lo ricordo Bello bro Minchia Bele, Bene bene bene Attenzione attenzione C'è con... del content Allora ragazzi fe... fe... live, bro? No no non sono in live Face Medu Ti va di fare una sfida? Sì, bro Vai Face Medu gli va di fare una sfida Beh la sfida riguarda questo. Vi dovrete sfidare te e Pasquale in una 1v1 nella BHE. Chi, chi arriva prima a 3 punti vince qualcosa, in uno shop Ci state? Eh, i sì. Ho 1700 VBAC. Io ho 1000 VBAC. Ci state, raga? Ma bene, ma ci è state. È sicuro, fra? Sì, è sicuro. È, è sicuro, fra. Ci state o no? È assicurato, raga. Ti devo credere. Pasquale dici di sì? Io dico esattamente di no Sì, sì, sì. Ah, ok E te invece X-Man? Io dico subito di sì Perfetto, allora, dai Ah, dentro uh, no, uh, attenzione Ragazzi, ci si vede in creativa Ci si vede in creativa La cosa è flex. Ok, ragazzi, ci siamo Si sono preparati Dite un po' l'inventario che avete Ma perché? No. Nonno blu e assalto blu Nonno blu e assalto blu Senza cure eh, io vado in modalità spettatore e vediamo un po' come andranno questi round. In bocca al lupo entrambi. Potete iniziare quando volete. Stiamo aspettando Pasquale, let's go. Il pasquo nazionale. Il Pascu nazionale: Uh, mi il colpo. Prendi danno Pasquale, attenzione Al nostro X-Benny high Ground Prova l'edit, bellissimo 39 oh, ma oh, prende oh, yeah. un botto di danno Attenzione Pasquale, eh. Spalino, pane e vino Eeeh, va a vincere così e Face Medu Primo round 1 a 0 per Face Medu Andiamo al secondo oh, okay. Eccoci qua ragazzi il secondo round, let's go Adesso stiamo aspettando Face Medu, incredibile, parte con i 90 prova a bloccarlo, ma viene bloccato lui. Prova a prendere l'high ground con un po' di high ground retake a modo suo. Lo fa cadere il nostro Pasqualino. Vale ancora, eh. Vale ancora. Gran Pasqualino va e vino. Al <ride> cazzino, Gran Ma... Attenzione, no, lo fa no, cadere no, a no. sua volta, incredibile. Prova a boxarlo. Doppio33! Ma questa la Eh già hanno shield, attenzione! Attenzione ragazzi, sono sempre più vicini! Sono sempre più vicini! Il mascolino pusha dall'alto, spam con la R per provare a. Non so, a deconcentrarlo ma. Ben non, non smentisce mai. Prova il nostro face medo a salire ma Pasquale lo, lo, lo. distrugge dal sotto. Doppia scala. Non riesce. Devi super forza a riscendere un'altra volta. Ah, piacere. Andi si. Pasquale. Attenzione Pascolino scende! lo oh no, Shield! Un no. bel 100 uno, Mi sa che li ha levato! La nostra face oh. med attenzione! Sono entrambi bianchi, ragazzi! Sono entrambi bianchi! Anche va a no. vincere Face Med con il 2-0! a 0. Mamma mia! Mamma mia ragazzi! 2-0 a 0, incredibile! Oh, Pasquale deve rimontare per me. forza! Ne fatto caga oh. No. Oh, non ho premuto a prendere in corsa. vieni qui al muro. 3 2 1 il terzo round è iniziato. Round decisivo per Face Medu, ma round da, da rimonta per il nostro amico Pasqualino. Vediamo un po' come andrà a finire questo terzo round. Attenzione Pasqualino, prova lo spam incredibile. Si avvicina ne Pasquale! Se la porta a casa così Pasquale 2-1 oh. per sempre il nostro face Mavu Hai sbattato a merda no. <ride> Capisco Questi dissimi Attenzione, è partito intanto il quarto round Quarto round Pasquale cade, cade. Faze Mavu dall'alto Vi ricordo che a lui manca solamente una victory A Pasquale le ne mancano due L'ansia aumenta Per il nostro Pasquale che Venga, mi sto mettendo ansia Davy basta Aiuto Fa <ride> build molto strane il nostro idea, Pasquale veramente. Attenzione Uh laserino da parte di Face Medu va a pushare con il pompa Pasquale va fuori Dalla mappa Pasquale prova Ah E Face Medu Se la va a concludere così Se la porterà a casa non è, entrambi non erano riscaldati ragazzi mettiamo che entrambi non erano riscaldati e vabbè giusto così ah. gg ah. per face ah. med gg per face ah. med raga torniamo in lobby ah. e ah. facciamo scegliere eccoci tornati in lobby ragazzi andiamo a regalare ciò che vuole il nostro amico face med Ho anche detto x-man vai scelga scelga No, Pasquale abbandonato Poverino No A certo. 500 C'è cioè solamente passi da sogno Face Medu Passi da sogno, lo vuoi? Pronto? Sì Anzi, aspetta un secondo Fammi vedere un secondo, raga Ah, il supporto ai redditi dominati c'è Mi raccomando, utilizzatelo tutti, eh Se volete Pasqua anche voi bello. entrare A fare questi queste sfide random Raga, mi raccomando Utilizzate il codice e mandate una richiesta, mi raccomando. Andiamo subito da Passi da Sogno. Compra un regalo, il nostro face medu nazionale. Se la va a portare a casa così. Let's go! Ma è già inviato? Yes. Oggi facciamo una scuola. Vai, raga. Eh, facciamo la, facciamo una cosa, facciamo una cosa, dov'è? Come si chiamava Pasquale, raga? Pasquale. Tutto quanto staccato con le parole. Aspettate, raga, facciamo una cosina. Ragà, facciamo sì il regalo per aver partecipato anche a Pasquale. regaliamo un balletto da 200 UVA. Che comunque è giusto perché ha partecipato. Lo ringraziamo così. Povero Pasquale che è, è scappato via proprio indegnato di tutto. Proprio non voleva più sentire nessuno. Che si ha abbandonato. E vabbè, gli regaliamo eh, vabbè. questo giusto perché. Giusto perché sì. Ecco per te, Pasquale. Ero a cazzeggiare su FIFA E Gigi Ma sono andato su, su Fortnite Così Ti eh. ho visto online Mi sono unito La sfida L'ho vinta Bene ragazzi Per questo video Direi che è tutto Un saluto da parte di tutti Ma voglio soprattutto Anche un saluto Da parte di Xven, Come lo sa so fare lui Vai Bella raga Viva la Red Bull <ride> Ciao raga Ci si becca Bella